Laggiù in fondo, laggiù in fondo di quel boschetto c'è una pianta, c'è una pianta di verdolina, ci sta sotto, ci sta sotto la marcellina e piange. Ready? Yeah. Yeah.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 ma di serpentina, Marcia in camera, marcia in camera, Marcellina, lascia stare, lascia stare quel birichino, Io non sono, io non sono un birichino, è vero, è vero, è Signore, sono venuto, felice, sono felice che parla bella, no, no.